Grazie Presidente. Allora, per essere chiari, eh, la consigliera Grancio fa un'enorme confusione tra quello che è il piano freddo e quello che è il circuito dell'accoglienza di Roma Capitale. Il piano freddo è una cosa precipua proprio del, dell'inverno e sono eh, state espletate tutte le, le procedure e in via di formazione la... Eh, la commissione esaminatrice per le offerte pervenute e per i primi di dicembre saremo in grado di eh, approntare il piano freddo così come è stato fatto negli altri anni un piano freddo che è stato anche ampliato un piano freddo che è stato ampliato non solo come numeri e come numero di ore <coughs> ma anche con una sorta di eh, slot per le emergenze per le punte di freddo o per gli agenti atmosferici avversi Altra cosa è quello che loro lamentano e cioè il fatto che a seguito degli sgomberi ci sono persone che sono per strada. Allora in quel caso io posso perché ho parlato con la sala operativa sociale rassicurare la consigliera Grancio che nel caso del Baobab eh, noi abbiamo accolto come Roma Capitale l'ultima persona risale a ieri ben 144 persone nelle strutture del, di Roma Capitale e Stiamo continuando a contattarli per offrire le nostre proposte. Mi dispiace che ci sia molta approssimazione nel nel capire che tipo di problematica c'è e che tipo di risposta deve, deve venir data e viene fatto un grande minestrone. Noi stiamo cercando di operare per il meglio, stiamo cercando di offrire dei servizi che fino ad oggi non erano stati neanche mai fatti. Ricordo quando il consigliere Figliomeni si preoccupò del, del fatto che per il piano freddo i senza tetto potessero eh, avere un posto dove portare con sé anche i loro animali per avere questa compagnia e lui lo aveva proposto ma noi lo avevamo già pensato nel piano freddo dell'anno passato questa cosa era prevista. E io annuncio il nostro, eh, il nostro voto di astensione perché bisogna sapere quello di cui si parla, bisogna capire quali sono le risposte, non bisogna confondere le cose ma soprattutto perché ci stiamo lavorando e le cose le stiamo facendo e le notizie non le dà la televisione, forse è il caso di informarsi meglio. Grazie. I'll